Ciao bambini, oggi racconteremo la storia della rondine che voleva vedere l'inverno di Filippo Giordano. Andiamo ad iniziare. La rondine che voleva vedere l'inverno. Ogni primavera Marta tornava a casa nel bosco dove era nata. La piccola rondine era sempre la prima ad arrivare spuntava all'improvviso tra i rami più alti dei ciliegi in fiore. Marta si divertiva a rincorrere gli insetti che affollavano il cielo caldo dell'estate. A fine giornata, da sola, le piaceva osservare il bosco dall'alto. Laggiù le ciliegie erano ormai mature e brillavano rosse tra le foglie. Una sera tutte le rondini si riunirono. Era il momento di tornare a sud. Iniziava l'autunno. Marta chiese alle sue compagne che cosa succede al bosco dopo la nostra partenza ma nessuna sapeva rispondere nessuna rondine era mai stata nel bosco così a lungo da vedere cosa succedeva dopo verrà l'autunno e poi l'inverno disse la rondine più anziana allora voglio vedere l'inverno Rimarrò qui, disse Marta, e l'aspetterò. Le sue compagne cercarono di convincerla a partire, ma inutilmente Marta era curiosa e testarda. Allora la vecchia rondine le porse un ciondolo con una piccola ghianda che brillava come il sole. Marta la indossò e la ghianda Scomparve tra le sue piume. Una moltitudine di uccelli si alzò in volo verso sud. Le giornate diventavano sempre più corte e c'era sempre meno da mangiare. Ma a Marta non importava, anzi, ne era affascinata attorno a lei il paesaggio cambiava colore. Con i primi freddi le foglie si tinsero di rosso come se dalle fiamme danzassero tra i rami. Poi le foglie diventarono gialle e il bosco si trasformò in un fiume dorato. dopo l'altra le foglie iniziarono a cadere dagli alberi il bosco dormiva volando in quel silenzio a marta sembrava di essere rimasta sola al mondo una mattina iniziò a cadere la neve che bello gridò marta meravigliata frecciava felice, tra i fiocchi di neve tutto diventò bianco e iniziò a soffiare un vento gelido. Marta aveva molto freddo, stanca, si posò ai piedi di un grande albero, chiuse gli occhi e si addormentò. La ghianda che portava al collo spuntò dalle piume. Il suo luccichio nella neve attirò l'attenzione di Sam, uno scoiattolo. Marta si svegliò al calduccio in un letto di foglie di piume. Che cosa ci facevi sotto la neve? le chiese lo scoiattolo. Volevo vedere l'inverno rispose la rondine. «L'inverno non fa per te», le spiegò Sam, «tutto serio, dovresti essere al sud». «Con le altre rondini, ascoltami, vuoi aiutarmi a raccogliere le ghiande che ho nascoste in estate? Di sicuro troveremo anche qualche insetto annidato nella terra». Ogni mattina, Sam e Marta andavano nel bosco a cercare le ghiande e i rari insetti che si trovavano sotto la neve. Poi passavano le loro giornate dentro l'albero, al riparo dal freddo. Era bello guardare l'inverno, restandosi nel caldo, ma a volte, nel mezzo della notte, Marta si svegliava sussultando e sbattendo forte le ali. Allora Sam apriva uno dei suoi libri e le leggeva una bella storia. Marta si calmava e si riaddormentava. Una sera limpida, Marta e Sam uscirono a passeggiare, osservando le stelle alla rondine venne una gran voglia di volare, ma Sam, con i baffi ghiacciati dal freddo, la riportò a casa. Un giorno, così come era arrivata, la neve se ne andò. Con l'arrivo della primavera i ciliegi ritornarono a fiorire e tornarono le rondini. Poi venne l'estate, con le sue nuvole ed insetti, e poi di nuovo l'autunno. Sam si mise a fare scorte per l'inverno. Marta decise, invece, di raggiungere le sue compagne. Presto avrebbero intrapreso un lungo viaggio verso sud. Commossi i due amici si salutarono. Sarà bello ritrovarsi qui nel bosco in primavera, disse la rondine allo scoiattolo. Penserò a te durante l'inverno, rispose lui. E così tutte le rondini se ne andarono. Il cielo tornò vuoto e infinito. Allo scoiattolo l'inverno. Sembrò lunghissimo. In primavera, Marta fu la prima rondina a tornare nel bosco, come sempre. Ad accoglierla, trovò Sam, che l'aspettava sul ramo più alto di un ciliegio in fiore. Anche questa volta la storia è finita. Ciao bimbi, alla prossima storia!